Allora, buonasera a tutti, eh, cominciamo anche questa sessione pomeridiana, siamo un attimo in ritardo, sapete che dobbiamo, faremo molto velocemente dobbiamo poi liberare la sala per le 16, 16 e 15. Eh, io vi ringrazio intanto per essere qui, insomma non è non è che, che è impegnativo alle 2:30 di sabato 2 luglio, insomma continuare a garantire la presenza, quindi veramente vi ringrazio per esserci e sostanzialmente adesso noi parleremo a partire da questi pannelli che avete intorno di questa mostra dedicata all'antifascismo popolare, io introduco brevemente il tema del seminario, anche la mostra, poi con, ne parleremo con Luca Baldissava dell'Università di Pisa, Andrea Ventura anche lui dell'Università di Pisa e Federico Creatini. Federico collabora con numerosi istituti di ricerca culturale in Toscana e non solo, e in questo caso con l'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia ha svolto un lavoro di ricerca e di recupero delle schede biografiche degli antifascisti pistoiese, che poi una selezione è andata a far parte di questi pannelli. E dicevo molto brevemente, parto dal perché di questa mostra, questo è un percorso un po' particolare, nel senso che di norma le mostre si fanno alla fine di un percorso di ricerca. In questo caso il tema non è un tema ignoto ma indagato, i fascicoli del casellario, i nominativi e quant'altro sono qualcosa che a noi storici è noto da, da, da molto tempo, da decenni, più volte ci siamo tornati sopra, però questa volta ci siamo tornati sopra diciamo, con, con uno sguardo un po' diverso, o meglio, con uno sguardo che in passato c'era già stato ma che noi proviamo in qualche modo a recuperare e a rilanciare, quindi quello che presentiamo in realtà è una mostra che più che restituire un lavoro finale, fa da passaggio intermedio e cerca di stimolare la ripresa l'avvio, innescare una discussione, quindi sostanzialmente usa anche due registri di linguaggio unico diciamo più di public history divulgativo, destinato a, a poi appunto vedete che la mostra è fatta in maniera tale da poter essere rimontata in maniera facile e semplice, quindi destinata al pubblico più in generale, perché qui c'è un'esigenza. Era quella di riscoprire anche, diciamo, certi caratteri dell'antifascismo... E per antifascismo intendiamo l'antifascismo del periodo del ventennio, degli anni 20 e 30, l'antifascismo quello prima della resistenza, l'antifascismo clandestino, quello durante il regime o quello nell'immigrazione, che, che, che è un tema in generale di cui si parla molto poco e se ne parla ancora poco dal particolare angolo visuale che usiamo qui noi oggi, che è quello di tipo sociale e di classe. E già stamattina nella sessione mattutina parlavamo appunto di delle esigenze formative che abbiamo anche come sindacato da portare avanti, una delle cose che abbiamo osservato noi storici è che si sta sempre più diffondendo nella cultura diffusa anche a sinistra un'idea di antifascismo molto sfondata da tanti suoi elementi, tra questo senz'altro l'elemento dell'appartenenza sociale e di classe che comunque ha un legame. Con questo, a favore di un racconto molto, molto semplice e semplificato, anche forse una semplificazione dell'antifascismo, di solo antirazzismo, laddove invece se andiamo a vedere appunto e il, caso, il caso italiano l'elemento le, classista è, è molto importante e tutto schiacciato sulla resistenza comunque, cioè sull'ultima fase comunque che è quella della lotta armata e la guerra civile e quant'altro perdendo abbastanza la memoria di tutto quanto è successo prima e di come ci si arriva e di chi erano, e di chi erano gli antifascisti quindi da una parte appunto riproporre all'attenzione del pubblico questi temi e da quell'altra anche reinvi reinvitare nuovamente i storici a rifletterci sopra. Torna a ragionare in maniera rinnovata su questo, su questo nesso fra l'antifascismo e l'appartenenza sociale appunto di classe. Abbiamo intitolato provocatoriamente questa sessione una questione di classe, punto interrogativo, l'antifascismo popolare. L'antifascismo popolare è stata una questione di classe, sì, no, quanto, fino dove, come, dove, in chi e quant'altro. E spesso nel passato questo nodo era stato molto analizzato era stato ben presente, almeno fino agli anni 70 primi anni 80 spesso però anche confuso con la storia delle organizzazioni politiche della classe soprattutto dei partiti, soprattutto del partito comunista, ma non solo, insomma anche della CGL in certi aspetti e noi ci torniamo a guardare da un punto di vista un po' diverso cioè senz'altro cercando di non confonderlo con la storia delle organizzazioni che sono, sono un'altra cosa, ma comunque Avendo presente che questo onesto, questo onesto è esistito, non è semplicemente un riflesso sociologico di come era fatta la società italiana dell'epoca e quindi alla maggioranza di appartenenza a determinate classi sociali, ad esempio i braccianti corrispondono Molti, molti antifascisti che fanno i braccianti. Il fascismo italiano nella sua fase squadristica esordisce in maniera classista, colpendo con le violenze squadristiche, se ne è parlato molte volte anche stamani, le organizzazioni dei lavoratori, intesi come partiti, intesi come sindacati, intesi come circoli creativi, società di mutuo soccorso, cooperative e via via via, colpendo persone anche in base alla loro appartenenza di classe e alla loro e alle loro poi scelte politiche. Certo, poi il fascismo è un sistema abbastanza insidioso, nel senso che può inserirsi, può costruire le organizzazioni popolari, i sindacati, dopo lavoro, poi durante il regime e quant'altro, ma c'è questo elemento di persecuzione classista fin dall'inizio ed è senz'altro vero che il regime fascista, oltre che essere percepito come un regime che priva le libertà politiche fondamentali, le libertà di associazioni, che fa persecuzione di razza, è anche percepito come un regime fortemente classista, dove c'è una riaffermazione del potere di determinate classi sociali molto forte contro le classi sociali più, più deboli. Quindi questo nesso rimane, ma chi c'è in questo nesso appunto? Come funziona? Ad esempio, non so, i mezzadri quanto sono antifascisti, quanto non sono antifascisti rispetto agli operai, ai braccianti rispetto a, a, alle donne atte att att a casa, a casalinga ad altre categorie, all'artigianato urbano e quant'altro e come soprattutto questa appartenenza in qualche modo interagisce poi nel, nel, nel, nel, nel favorire una scelta antifascista e poi un'appartenenza antifascista e poi anche una scelta di appartenenza politica certo scappando da quello che potrebbe essere un facile meccanicismo, no? Il marzismo in passato l'ha fatto spesso questo errore Appartenenza di classe meccanicamente antifascismo, le cose non sono così, sono state più complesse, vanno analizzate, ma allora andando oltre questo nesso di meccanicismo visivo naturale, come noi osserviamo noi oggi questo nesso, cosa ci ha da dire, cosa ci racconta anche rispetto a una fase in cui ritorna all'ordine del giorno il tema dell'adesione dei scesi popolari alla nuova destra, alla nuova destra attualmente. Quindi queste diciamo, sono state un po' le riflessioni all'origine del, della nascita di questa, di questa mostra, di questa iniziativa, oggi appunto con le, i relatori che abbiamo invitato proviamo a problematizzare ulteriormente, credo non a trovare soluzioni, ma a provare un po' a mettere all'ordine del giorno della discussione questo tema, con l'idea poi che questo sia un passaggio in un percorso più lungo, infatti questa sera faremo anche una scena di finanziamento per raccogliere fondi per il prosseguo della ricerca e andremo avanti anche in futuro. Tra l'altro, chiudo dicendo, scusate me ne ho dimenticato, la mostra è il primo pezzo di un'attività che si chiama la città del lavoro ed è di fatto il primo momento in cui noi celebriamo i 120 anni della Camera di Pistoia. Partiamo con questa mostra che sarà poi ospitata nelle sale affrescate del Palazzo Comunale a ottobre, dove il 16 ottobre inaugureremo proprio una mostra intera sui 120 anni della Camera del Lavoro e, e l'idea è anche che questa storia fa parte della storia dei 120 anni della Camera del Lavoro e fa parte della storia della città del lavoro, della storia del lavoro pistoiese, perché l'antifascismo fa anche parte della storia del lavoro e del movimento sindacale. Lascerei la parola per primo ad Andrea Ventura, Buon pomeriggio, grazie Stefano, grazie, grazie dell'invito alla CGL, alla Fondazione Valore e Lavoro. Però io vorrei proporvi un intervento diviso sostanzialmente in tre parti. La prima, incentrata sulla fonte che è stata usata per la realizzazione di questa mostra, il casellario politico centrale. La seconda, concentrata invece su alcuni aspetti della dittatura fascista, e la terza, una riflessione sulla, sulla storia degli antifascismi. Il casellario politico, quando è stato istituito nel 1894, non si chiama così, si chiama schedario dei sovversivi. Siamo nel 1894, è un anno importante per la storia italiana ma anche europea è l'anno degli attentati terroristici, anarchici, c'è cioè l'attentato al presidente francese Carnot, c'è cioè l'attentato a Crispi a Roma, e i presidenti del Consiglio di tutta Europa e Crispi in particolar modo iniziano a pensare come sorvegliare, reprimere, non soltanto l'anarchismo, questi attentati terroristici, ma tutto l'associazionismo operaio, il movimento sindacale. Anzi, potremmo dire che gli attentati e la violenza politica vengono usati in forma strumentale da CRISPI per introdurre delle leggi speciali di ordine pubblico e anche per eh, introdurre questo nuovo dispositivo di polizia, appunto eh, lo schedario sovversivo. Intellettuali licenziati della scuola positiva Prims, Cesare Lombroso avevano pensato questo dispositivo, in realtà avevano discusso di questo dispositivo da un'altra prospettiva. Ovviamente Cesare Lombroso è un socialista, per lui appunto schedare eh, i sovversivi in, in base alle loro componenti eh, fisiche serve eh, in qualche modo per evitare la violenza di piazza dei carabinieri, delle forze dell'ordine, dell'esercito contro le folle, contro i movimenti sindacali. Ovviamente poi eh, Crispi e la, la classe dirigente liberale italiana invece prendono un'altra strada e nonostante l'istituzione di questo dispositivo di polizia moderna non rinunciano mai alle leggi speciali, alla violenza di piazza contro i movimenti popolari. Il controllo poliziesco certamente è intensificato eh, durante il, il fascismo. Lo schedario dei sovversivi inizia a chiamarsi casellario politico centrale in seguito alla svolta autoritaria, quella che viene chiamata comunemente la costruzione dello stato totalitario, seguita all'uccisione di, di Matteotti e alla rivendicazione di quell'uccisione da parte di Mussolini, quel famoso discorso nel, nel gennaio del 1925. Il casellario politico centrale, infatti, a partire in particolar modo dal, eh, dal 1925, questa è una caratteristica che riscontriamo in tutte le province, anche, anche nel Pistoiese, cambia di dimensioni, nel senso che si amplia il numero dei fascicoli, per poi raggiungere l'apice, soprattutto a metà degli anni 30 sono anni in cui il sovversivo è considerato chiunque sia appartenuto ai partiti disciolti o abbia manifestato dei convincimenti non allineati con le direttive e gli obiettivi del regime. Quindi con il fascismo lo spettro semantico del termine sovversivo si amplia rispetto agli anni precedenti, rispetto agli anni dello Stato liberale. Non sono più soltanto socialisti, eh, comunisti, anarchici, ma a partire da questo periodo qua, dalla seconda metà degli anni venti, sono tutti coloro che non sono fascistizzati. Il casellario politico quando era ancora schedario, quindi quando siamo ancora in pieno eh, della storia del, dello Stato liberale, aveva già quella connotazione classista di cui parlava eh, Stefano, una connotazione di classe e anche di genere, le donne eh, le troviamo poche nel, nel casellario politico eh, centrale, non solo e non tanto perché facevano meno politica organizzata rispetto al genere maschile, ma perché questi apparati di polizia le consideravano non meritevoli di attenzione perché erano considerate sostanzialmente la costola d'adamo dei fratelli, eh, dei compagni, dei, dei mariti. Quindi ah, certamente ecco, questo, questo sguardo di genere degli apparati di polizia eh, in qualche modo non dà eh, abbastanza rilevanza all anche, alla dissidenza, al sovversivismo e all'antifascismo eh, femminile. Come dicevo prima, con il fascismo il casellario politico amplia il suo cono d'ombra e fagogita anche qualche benestante che ha ritenuto pericoloso, che magari prima della marcia su Roma, e anche dopo, nei, nei mesi eh, successivi, era un granitico uomo d'ordine, una persona comune lontana dall'antifascismo, ma percepita come potenzialmente antinazionale, e poi finiscono anche appunto maggiori donne, soprattutto eh, negli anni 30, perché non rispettano, i ricidi canoni di quella morale, della morale del vittorio, la morale del fascismo. Passando al secondo punto del mio intervento, appunto, qualche riflessione in merito alla natura repressiva del, del fascismo, che dovrebbe essere abbastanza banale ricordarla, oggi forse non, non tanto, Ricordiamo che uno storico non particolarmente benevolo rispetto alla storia dell'antifascismo che è Renzo De Felice scrive che alla fine del 1930 vengono condotte 20.000 operazioni di polizia politica alla settimana in tutto il paese, in tutto il Regno d'Italia. Quindi polizia politica che include sia arresti, Sequestri di materiale a stampa, schedature politiche, chiusura dei luoghi di ritrovo, confino, ammunizioni. I metodi che sono utilizzati dalle forze dell'ordine spaziano dagli interrogatori alle violenze, alle pressioni psicologiche, ai ricatti personali. E poi la violenza fascista rimane sempre in piedi, in realtà. Qualche storico lo definisce una violenza illegale, che mette in difficoltà Mussolini. In realtà, se la andiamo da vicino, capiamo che è sempre funzionale alla dittatura, è costitutiva la violenza per il fascismo, è identitaria. Una violenza interna contro gli oppositori, ma anche una violenza esterna nelle colonie, in Spagna, nelle guerre fasciste. Non scordiamo inoltre che opporsi al regime significa... Opporsi al regime, anche essere invisi ai capetti eh, locali, significa anche non lavorare, non accedere ad alcun sussidio, quindi avere di fronte la miseria più nera, la quotidianità segnata da una miseria più nera. Quindi le, le riflessioni di un grande storico del fascismo, che è Paul Corner, secondo me sono più che condivisibili. Nello stato di polizia, instaurato da Mussolini, agli italiani non è offerta alcuna scelta tra l'essere fascista o antifascista. Se si voleva continuare a condurre una vita normale, non esisteva alcuna alternativa all'accettare di conformarsi alle regole. Certamente il fascismo ha un grande seguito, soprattutto a metà degli anni 30. Questo non esclude mai, mai, la cessazione delle proteste, soprattutto sul lavoro, la conflittualità sociale. Inoltre, se parliamo di consenso, citando ancora Corner, ricordiamoci che all'idea di un consenso popolare basato su una scelta andiamo oltre il legittimo, se lo riferiamo appunto a una dittatura, e ignoriamo la dittatura, la natura totalitaria la natura del totalitaria controllo fascista del sulla società. società. Insomma, dobbiamo superare, insomma, per, dobbiamo parlare superare per parlare di antifascismo, di antifascismo, quella quell semplice quell dicotomia, dicotomia, dicotomia tra consenso tra e opposizione. Consenso e opposizione. Consenso in quell'Italia lì in quell esiste lì, una molteplicità, molteplicità modi, di atteggiamenti, e di, di comportamenti, che non possono essere ridotti posso da questi due termini, questo schema eh, binario. Questo schema per entrare, nel merito, per entrare nel merito, degli antifascismi, anche, anche alcune categorie, anche alcune categorie sulla storia dell'antifascismo, dell dobbiamo ricordare che dobbiamo ricordare le categorie, che... le categorie non devono essere, considerate non essere mai considerate come di, di, di qualcosa di, di astratto, di, di chiuso, in cui di chi casellare, chi casellare, casellare, casellare biografici biografiche, la, la vita di, di, di queste, persone queste persone che sono finite, in cui vedete alcuni volti alcuni in questi pannelli. È, necess è, necessario è necessario avvicinarci, è necessario avvicinarci avvicinar a tutte a le sfumature tutte di chi non, chi, sfumature chi non è omologato, non non fascismo. È omologato al fascismo la casalinga, la casalinga che, maledice, che maledice la guerra in un tram, disoccupato, di disoccupato, ubriaco, ubriaco, che dice che Mussolini è che... un ladro, un un ladro in, osteria, in, osteria. in osteria. Oppure lo stagnino che lo arriva in comune, spiegazza, spiegazza, spiegazza le tasse, comunali, le tasse comunali, e, e, comunali e le lancia addosso all'impiegato, all urlando, all urlando all stava meglio quando non c'era Mussolini. Sono ovviamente dei gesti in qualche modo irrilevanti in una democrazia. Yeah. ma che sono potenzialmente, che sono dirompenti, potenzialmente dirompenti, dirompenti in uno Stato in uno che stato pretende di essere totalitario che, è, che vuole arrivare nella qualità di ciascuno dei suoi ciascuno studi, studi, ciascuno studi e cambiarlo e convincerlo al consenso. consenso. La, scelta La scelta minoritaria degli antifascisti politici, politici, politici, organizzata, politici organizzata nella cospirazione nella cospirazione. cospirazione è un fenomeno è certamente un fenomeno minoritario, minoritario eh, per, eh, per italiano, quanto riguarda eh, l'Italia, quasi è esclusivamente quasi, è organizzato eh, dal organizzato Partito Comunista, dal comunista partito. Italiano. Comunista Ma, italiano. Certamente Ma certamente questo antifascismo, antifascismo, qui, antifascismo qui, quello più politico, politico, politico, più politico, o meglio più organizzato, meglio, più organizzato è soltanto un organizzato, uno, degli aspetti, uno degli aspetti del più complesso fenomeno antifascismo, che appunto, come ho accennato, deve essere declinato al plurale. E non deve essere inteso come una sorta in, di patentino da segnare a chi partecipa alla vita partecipato partecipato partecipato partecipato partecipato partecipato di un particolare partito disciolto. Non fermarsi appunto su questa linea, su quella dell'antifascismo organizzato, ma guardare ai differenti antifascismi presenti nella società. E tutti, spazi e tutti quegli spazi che il fascismo vuole conquistare, fascismo vuole conquistare diventano zone in diventano cui zone può crescere cui la pianifica dell'opposizione. Dell Un'opposizione appunto Un che può prendere anche la forma delle contestazioni, contestazioni spontanee, spontane, spontane, spontane, individuali, episodiche, episodiche frammentarie. Grida imprecazioni imprecative, difese contro il Ducer, scritte, scritte sui muri, sui muri, condanna, condanna alla corruzione alla del, del, del regime, del clienterismo al clienterismo del, del, del regime. regime. I dissensi continui, continui che ci sono durante ci sono tutta tutta la storia del regime riguardano soprattutto le classi sociali più umili, anche se non esclusivamente. Quindi non è sbagliato, parlare, non è sbagliato di parlare di, popolare, di antifascismo popolare, popolare e non di generico, generico, sovversivismo. generico sovversivismo. Però ricordiamo, sempre, sì, che ricordiamo che classi, sempre che le classi sociali più umili sono quelle che sono state già dal 1894. Già dal 94. 94. Questo, che cosa ci dice? questo che cosa ci dice? Ci dice che ha una certa continuità, continuità tra la storia dello stato, la liberale, liberale, fascismo, stato liberale e il fascismo. Ci dice molto dei, limiti, molto dei limiti dello Stato liberale, Stato liberale che era lontano da era essere lontano, non, non, era soltanto era non soltanto una democrazia come la intendiamo noi oggi, ma anche dall'essere veramente liberale. Liberale, liberale. Quindi un segno della natura segno in qualche, della modo della fronte, qualche modo di fronte, di fronte del, fascismo, del fascismo, un regime nuovo, un regime, nuovo, un regime nuovo, reso possibile, possibile, possibile dai quei vulnus democratici, democratici, democratici, democratici dentro lo Stato. L'antifascismo popolare e l'antifascismo politico, politico, politico organizzato seguono organizzato itinerari in, gran, itinerari parte in gran parte separati, ma in realtà non manca, un momento, non manca in cui in cui un momento in cui l'azione degli antifascisti organizzati, organizzati dei comunisti, organizzati, dei comunisti organizzati, riesce a giovarsi di un antifascismo, a popolare, di un antifascismo popolare, popolare che è pronto a disobbedire delle camicie nere. Prendiamo ad esempio, Prendiamo una, ad esempio struttura una struttura importante, il soccorso rosso le struzze internazionale, struzze internazionale, certamente risponde certamente alle risponde, necessità, necessità alle, esigenze, alle, esigenze, alle esigenze di libertà individuale, libertà individuale degli antifascisti che vengono antifascisti, perseguitati antifascisti, dal, fascismo. dal fascismo, ma rispondono anche alle necessità anche dei, bisogni anche dei bisogni materiali e, e allora materiali, si incontrano i politici, i non politici, si conoscono, si comprendono a vicenda collaborano, in, collaborano modo in modo collettivo e proprio in questi spazi è eh, un ruolo maggiore, un ruolo maggiore, un ruolo maggiore delle donne anche dentro donne, il corso rosso che raccolgono soldi che sostengono le famiglie colpite dalla repressione, che conservano, e, e, conservano e, nascondono e nascondono i documenti, non... i documenti e il materiale e a stampa del partito. Non si tratta di si tratta slanci femministi per, per ribaltare i rapporti, rapporti di genere, ma sono il segno di una nuova declinazione del proprio, del proprio ruolo proprio di, cura, ruolo in di cura, cura in quel contesto. In quel contesto. Una riflessione, una i meccanismi, meccanismi che attivano, attivano quei gesti di ribellione tettane che ho ricordato velocemente durante il fascismo, in realtà secondo me sono simili a quelli innescati, innescati dall'incubo della dall guerra o della partita dell'autunno del, del 1943. 1943. Nel momento in cui l'urlo, il, il, il canto, urlo, il il il la, canto grida la grida sovversiva contro, sovversiva, contro le ingiustizie dittatura, della dittatura si incontrano, si incontrano con i, i paesaggi con spettrali dei, dei bombardamenti, bombardamenti dell'occupazione dell dell tedesca. Dell tedesca, si sviluppa con maggiore sviluppa facilità, facilità quell'antifascismo quell di guerra, quell'opinione di guerra di cui Berlino ci ha parlato, ha parlato in pagine insuperabili Santo Peli. Insomma, gli antifascismi sono tanti, ma non dobbiamo nemmeno mai tralasciare l'importanza dei, dei dirigenti politici e dei militanti, e soprattutto dei comunisti, militanti, comunisti, costretti a espatriare, spesso a carcere o al confino, confine, o a confine, confine, oppure appunto a rimanere nel regno, a combattere e, combattere e sopportare sulle spalle il su certo sul peso del, del, del confine, dell'ammunizione, dell'internamento dell dell durante, durante la, la guerra, il carcere, il carcere. Nelle celle dei penitenziari, dei penitenziari, nelle isole, nei nelle centri isole, sperduti in, centri centri in cui vengono confinati, confinati, confinati e soprattutto nei soprattutto paesi esteri, in cui riescono a fuggire gli antifascisti in, in qualche, qualche modo si alfabetizzano alla democrazia. Alla democrazia. Non sto dicendo che gli non antifascisti sto che gli storici antifascisti storici lottano per l'instaurazione dell della democrazia, che certamente tra le, le due, due guerre hanno due, due guerre inesistenti, almeno noi. come la pensiamo noi. Sostengo che la reclusione, l'emigrazione, l'emigrazione soprattutto l'emigrazione ovviamente, ovviamente aprono spazi, spazi, ne spazi negativi. Gatti, ai sudditi, del, ai regno, sudditi del, regno, del regno, nelle strade, nei luoghi, nel luoghi di ritrovo. E quelle esperienze lì quelle sono, esperienze fondamentali sono fondamentali Italia, nella in storia dell'Italia repubblicana. Dell repubblicana. Nel cortile della prigione, cortile durante, durante l'ora aria, si incrociano i riflussi politici, politici, politici, le discussioni soddisfacenti sotto gli occhi dei piantoni, che vengono poi prese al calare della notte, nelle camerate. Le lezioni dei detenuti Le lezioni più detenuti eh, competenti, competenti forniscono ai compagni, compagni, compagni la possibilità di studiare, possibilità di studiare e comprendere il, il, il mondo che li circonda. Che li circonda. Nei penitenziari i prigionieri penitenziari, politici, politici organizzano ieri, politici, le vere e proprie strutture economiche, che amministrano i soldi del collettivo, soldi che migliorano collettivo, la quotidianità migliorano, in carcela, la quotidianità carcela, carcere, quel carcere che era decisamente in duro, è, decisamente in, strutture frutiscenti che spesso portavano malattie, ma talvolta anche alla morte dei detenuti. Quindi in questo complesso spilente, il legame, spilente, legame di partito, le, le, di partito, le elezioni di di esperti, le persone, dei propri esperti, dei politici, è una, una boccata d'ossigeno, è una, una scuola culturale, una scuola politica. E come stavo appunto accennando, molti antifascisti fuggono nei paesi all'estero, soprattutto lo stiamo, soprattutto in Francia, soprattutto in Argentina, ma non solo. La Francia, in la Francia in particolare è per questa immigrazione popolare, popolare la meta popolare immediata, immediata per, per diversi motivi, per diversamente perché è il paese è più, più vicino. Più, più vicino. Ma anche, perché, ma anche perché la Francia era un paese, era un paese, paese delle, delle migrazioni italiane già, italiane, già nei decenni già, precedenti, nei decenni in, decenni precedenti, precedenti in, particolare, in particolare le reti migratorie che si erano formate nella seconda metà dell'Ottocento, le reti migratorie formate formate formate per ragioni, per ragioni, ragioni economiche, sia, economiche, sia economiche sia politiche. Sia, politiche. Sia, sia politiche. Quindi queste reti in, in qualche modo facilitano anche l'immigrazione degli antifascisti, antifascisti, antifascisti a partire in realtà partire dal 1921, 1921, quando vengono colpiti dalla violenza squadrista, squadrista periferie del, del Regno. Ecco, in questi paesi d'accoglienza, in Francia, in Argentina, in Argentina, in Argentina gli antifascisti, costruiscono, gli antifascisti delle costruiscono, comunità, costruiscono delle comunità e inaugurano, inaugurano le forme, le di, forme partecipazione, di partecipazione poi, top che top poi applicheranno in Italia, nel, Italia nel, nel, periodo nel, nel periodo repubblicano, nei quartieri, quartieri nei, nelle, quartieri, miniere, nelle fabbriche, miniere, nelle fabbriche. Nelle fabbriche. Gli espatriati imparano, gli nuove, gli pratiche imparano pratiche no, no, nuove pratiche politiche, nuove pratiche sindacali, pratiche culturali, culturali, ma anche ricreative, anche ludiche, costruiscono case del popolo, costruiscono, sopolo, prestate, costruiscono stupere, Tunis, ristoranti parole, economici, biblioteche popolari, conoscono il conflitto, l'organizzazione sindacale, corsi di lingua, organizzano feste, balli. E quindi ecco, quindi, ecco, si politicizzano, si politicizzano, politicizzano costruiscono, concretamente costruiscono concretamente una democrazia, una dal, democrazia basso. dal basso. Quella esperienza, sarà, esperienza sarà fondamentale, diventata poi poi nell'Italia liberata, dal nell 1945 in, in poi. In conclusione vorrei dire conclusione due, parole vorrei due parole sul, dire, due sul due rapporto, sulle, tra, tra, rapporto antifascismo tra antifascismo, antifascismo storico, storico e resistenza. E resistenza. Nessuno, ormai, nessuno ormai la tesi, la tesi della la tesi, rivelazione, rivelazione. rivelazione, nessuno dice che la resistenza è il prodotto lineare e ineluttabile, ineluttabile e ineluttabile di quelle esperienze e di, esperienze, di esperienze, quella storia dell'antifascismo. Dell non solo per questione aggrafa, sappiamo che i partigiani, partigiani sono molti emittenti e, e disertori, disertori spollati dai bombardamenti, partimenti, che, partimenti, che partimenti, non sapevano niente delle esperienze politiche pregresse. Poi in modo determinante c'è l'esperienza dell'occupazione tedesca, dei potentati dei locali, locali, dei fascisti dei repubblicani, dei bandi draconiani, dell'RSI, dell dell la, dell dell la brutale repressione degli oppositori. Però non dobbiamo mai negare, dobbiamo mai negare ogni relazione tra, ogni relazione tra quella del fascismo storico, fascismo storico e, e la resistenza. E la resistenza. Ci sono molti, sono molti antifascisti, certamente ormai cinquantenni, ormai sessantenni, 60 60 60 60 60 60 che stanno, che stanno che in disparte, che non partecipano alla guerriglia, alla guerriglia. Anche se non mancano, se dei non percorsi mancano individuali, dei individuali, non individuali non sono individuali, poi così pochissimi che partecipano invece alla resistenza. soprattutto non manca chi sceglie di collaborare, di mettere in relazione persone, organismi, partiti, di partecipare alla vita dei CLN. Inoltre dobbiamo ricordarlo e voglio sottolineare ancora, voglio sottolineare, che alla fine prima, della, guerra che, alla fine della guerra che era stato confinato, arrestato, arrestato, che aveva arrestato, vissuto da migrante nei paesi europei sud e sud in, in Sud America, aveva accumulato l'esperienza accumulato di, di, di politizzazione democratica che è fondamentale, essenziale per la nuova classe dirigente repubblicana. Anche a questo è servito l'antifascismo. Grazie. Luca, tu all'Sadres, Beh, io vorrei dirvi questo, oltre a ringraziarvi per questo invito, vorrei dirvi, qui, vorrei dirvi che qui, oltre a. Oltre a, eh, materiali da politico centrale, oltre agli, oltre agli antifascisti in carne rossa, in carne rossa, rossa loro nelle loro biografie, e nelle loro vite che vedete su questi pannelli. pannelli noi abbiamo molti noi altri abbiamo personaggi, personaggi, personaggi e molti altri che sono qui con noi, con noi anche, se anche se non così evidenti noi abbiamo innanzitutto, noi abbiamo una, innanzitutto storia, una, storia una, storia, una storia lunghissima non abbiamo solo la storia del fascismo dell'antifascismo dell che, che si sviluppa tra il 22 e il 43 o che si prolunga dentro la storia dei 20 mesi dell'RSI e della guerra partigiana abbiamo la storia d'Italia dagli anni 70 dell'800 fino agli anni 70, agli anni 70 no, del anni 900 almeno 90 90 un secolo, di, di, storia italiana, un secolo italiana, di storia italiana e abbiamo anche la storia europea eh, la storia sullo sullo sfondo, allora uh, uh, voi direte uh, ma dove, vede, ma dove uh, la vede io la vedo in questo noi abbiamo un movimento operaio contadino Purtroppo sono ormai un soggetto dimenticato dalla storia che inizia a muoversi eh, e ad avere un ruolo via via da protagonista, già nel primo decennio successivo, alla nascita dello Stato italiano anzi ah, sì, del Regno d'Italia, di come sarebbe corretto dire, che si muove eh, protestando per le misere condizioni di vita che cerca che cerca, che cerca Esattamente di porsi il problema, il problema parlando una platea di sindacalisti, e credo che, eh, questo, che non credo ci questo, non ci questo non sia privo di interesse, delle reali e concrete, concrete, condizioni, concrete. Di, condizioni di vita. Eh, dando vita a cosa? Eh, eh, cosa? associazioni di mutuo soccorso associazioni di resistenza e società, eh, eh, società varie società che varie si pongono il problema di organizzare. di organizzare un soggetto un che un soggetto in quanto tale è negato, tale è negato, dalla, società è negato dalla società liberale la società liberale è con una, liberale, una sorta liberale, di ossimoro che cos'è la, la società degli individui lo Stato, liberale non prevede che vi sia un soggetto collettivo il liberalismo si fonda solo ed esclusivamente sulla tutela del singolo, è una, una singoli, singoli, sociale, è, una è una società fatta di singoli, la cui collocazione sociale, la cui condizione alla nascita non ha importanza, i diritti, i diritti che, pure, che pure sono, sono stati, stati affermati con forza, già, già a partire dalla fine del Settecento con la rivoluzione, francese, scelta, con la rivoluzione la francese, sono scelta, i diritti dei singoli, sono i diritti dell'uomo, sono i diritti del cittadino, i cittadini sono considerati uguali alla nascita, prima... Prima della na, metà dell'Ottocento, nessuno, nessuno si pone il problema, problema che, in che in realtà si è uguali in astratto come in esseri umani. Ma momento in in al momento della e nascita, e, e, della e, nascita al, nascita al, nascita e al momento in cui si inizia una vita dentro a una condizione sociale, proprio essere fortemente condizionato da quell'essere nati in un preciso ambiente e abito sociale. Qui inizia una storia dell'Ottocento. Molti del 48, 48. inizia una storia che poi, e nello stato, stato, liberale, stato italiano liberale, liberale italiano, vedrà via via, verrà, appunto via appunto la nascita la di associazioni, nascita movimenti, di movimenti di resistenza eh, eh, eh, eh, che, arriverà, che arriverà alla nascita del Partito Operaio alla per fine degli anni 80 e che di lì a poco si trasformerà, come sapete, nel congresso di Genova: la nascita del Partito Socialista. 1892, nascita del Partito Socialista. 1894, 1894 Politico Centrale: I, i sovversivi sono le classi, sono popolari, classi popolari che sono diventate sono classi, diventate pericolose, classi come pericolose. Si diceva, diceva eh, nell'Ottocento, cioè, sono, sono classi che sono classi classiche classiche classiche mettono che in discussione, mettono discussione la struttura del liberalismo, la struttura la dell dello Stato. Dello stato. Pongono. Allo Stato, allo Stato il problema della il problema, dimensione collettiva dell'associazione, dell dell come si diceva allora e all'inizio del 1900 all in una prolusione eh, molto una profusione profusione, nota che in uno, uno dei più, più grandi giuristi della storia del di diritto dell italiano, dell italiano eh, uno dei più, eh, più, più grandi giuristi a livello europeo, europeo, potremmo dire europeo, europeo, che tutt'oggi ha studiato in tutte le facoltà di giurisprudenza in Europa, e nei riferisco Romano. Apriva, apriva a credere come la, la, di, Pisa, punto, la di Pisa dicendo che cosa? Dicendo che cosa, sostanzialmente lo stato, stato, stato moderno, stato stato moderno stato si stava dissolvendo, che, che si era di fronte alla crisi dello Stato crisi moderno, e poteva portare, poter portare eh, fino, no, alla morte, fino, fino alla stato, morte. Una cosa intendeva dire? Qual era la causa che aveva intaccato l'organismo dello Stato fino a rischiare di farlo morire? L'associazionismo che appunto era inteso ciò che era forma di associazionismo sindacale, sindacale, associazionismo politico, eh, eh, politico e quindi in e primo, primo luogo ciò primo che tra la fine dell'Ottocento e primi fuori anni fuori del Novecento aveva caratterizzato fuori la storia d'Italia e dalla storia d'Europa, ovunque la nascita dei partiti socialisti, come sapete l'esperienza del primo nel 1874 in Germania e la nascita dei sindacati. Quel fenomeno associazionistico, l'inserimento nella vita dello, dello Stato della, della rivendicazione stato di un soggetto di un che, che si percepisce come, soggetto come, soggetto come un soggetto collettivo, e che assume col la propria forza dal fatto che la i lavoratori si mettono di fianco e riconoscono che nella condivisione di una medesima condizione sociale, di una medesima condizione lavorativa, di medesimi problemi nella vita quotidiana, uniti possono cambiare le cose. Uniti si vince, secondo il slogan, no, inizio no, no. 800. 900. Uniti si, fa la forza. uniti si fa la forza quel principio associazionistico, quel principio associazionistico è percepito associazionistico dal mondo percepito liberale, da un mondo come, una liberale come una minaccia è la minaccia della sovversione queste classi pericolose, queste non, classi classi più sono pericolose più non sono più solo pericolose sono pericolosamente sovversive bisogna attivare degli, bisogna strumenti, bisogna attivare che degli, degli strumenti, eh, strumenti che le monitorino, eh, monitorino costantemente il politico centrale del 1894 lo Stato in conto degli strumenti che sono gli strumenti, strumenti di difesa di sedra, la protezione propria, propria, propria struttura, lo stato, lo stato liberale, arriva la prima guerra mondiale, prima guerra mondiale, mondiale. mi scuserete eh. se faccio vedere... No. Se vado per grandi scenari, grandi scenari quindi, non c'è il tempo, di essere, il tempo eh, di essere eh, maggiormente dettagliati eh, ma, ma credo che sia chiaro il tipo di percorso che vi sto proponendo. proponendo. Arriva la prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale che, che produce. cosa produce? La prima guerra mondiale produce, produce che... <coughs> che... Lo sforzo sforzo produttivo, produttivo che deve presiedere, presiedere a una guerra che non è più solo una guerra degli eserciti, non è più solo guerra è una guerra, una un guerra della, delle, monarchie. delle monarchie, non è una guerra per decidere, guerra per decidere per lo spostamento di un chilometro, chilometro di, un confine, di, un confine, di un confine o per risolvere una singola, per risolvere una singola eh, situazione. Eh, situazione. È, è situazione. quella che è, ormai è basso definire, una guerra totale: è la guerra di una nazione armata contro un'altra nazione armata. Nazionale. ed è una guerra che, che si è avvicina all'orizzonte concettuale, concettuale, concettuale della concettuale guerra, totale, totale, della guerra totale, totale, della guerra assoluta dei clausoli, il cui obiettivo qual è? L'antichimento totale dell'avversario, la, della la sua distruzione. O, o si vince o si perde, si perde, e chi perde, perde perde tutto. tutto. Un'intera nazione che un muove dentro una guerra di questo genere, dunque, mobilita solo un esercito, mobilita l'intera società mobilita anche i lavoratori. Gran parte, gran parte degli uomini di che di lavorano nelle fabbriche vengono spediti, pubblico, spediti a combattere, vestiti delle divise spedite a combattere. Le donne hanno la prima, grande, prima esperienza grande esperienza di lavoro di nelle fabbriche. fabbriche sono chiamate a sostituire, chiamate gli, uomini, sostituire gli uomini, sono chiamate a presiedere alla produzione bellica. In fianco gli uomini che rimangono, soprattutto gli operai specializzati dentro le fabbriche, le donne svolgono una grandissima quantità di missioni che fino ad allora erano sostanzialmente sarà davvero la petizione quelle fabbriche, quegli quell uomini e quelle donne che non producono, non quei non lavoratori non vengono non militarizzati, non vengono non sottoposti non a una non disciplina non rigidissima. rigidissima, lo Stato, lo acquisisce, stato degli acquisisce degli strumenti che, che sempre di più, che radicalizzano sempre più radicalizzano la sua, radicalizzano radicalizzano radicalizzano la sua struttura di controllo, di controllo della sua società. Della società. È, uno è, uno è uno Stato che accentua, che accentua la sua accentua struttura fortemente autoritaria che già era nell'impianto liberare al momento dell'unità d'Italia e ciò che accade in Italia accade in tutta Europa, gli stati europei, europei hanno bisogno di, di bisogno di un passaggio di questo genere, perché deve essere garantita la coesione del fronte interno. Il fronte interno è importante quanto il fronte delle trince, tant'è che coloro che scrivono di guerra in quel momento e parlano della guerra cominceranno a dire che cosa? Beh. La prossima, Beh, guerra, la prossima guerra, noi non dovremmo noi colpire i soldati, colpire, perché i soldati, soldati sono più abituati a, sono più abituati. a, resistere, a resistere. Noi dovremmo colpire le popolazioni colpire civili, civili, che è ciò che accade nella seconda guerra, la seconda guerra mondiale. Perché se noi pieghiamo, se noi pieghiamo il fronte a terra, vinciamo, no? vinciamo e mettiamo in ginocchio l'avversario più, più, più, più rapidamente. 1917, pieno della prima guerra mondiale. L'anno di Caporetto, l'anno dell'intervento in, in guerra degli Stati Uniti che prefigurano quello che, che sarà il loro grande ruolo nel corso, corso del XX, XX. XX secolo. XX secolo anche l'anno della rivoluzione, della della rivoluzione si, esce guerra, si esce dalla guerra, si esce dalla guerra come? Si esce dalla guerra, esce dalla guerra in tutta, in tutta Europa, Europa in delle società, anche quelle di, anche dei vincitori, vincitori, come, vincitori, come, vincitori, vincitori come, italiano, come nel caso italiano, che sono fortemente segnate dai costi della, della guerra. Sono fortemente segnate da tutto ciò che ha trasformato la società, che è stata una società di guerra. Sono società che hanno degli stati che si sono rafforzati autoritariamente comunque ou peut e sono degli stati in cui, in cui, in cui le cosiddette classi le citture, pericolose, le citture, le citture, quelle che citture, sono diversitate, eh, eh, il bacino eh, dei sovversivi controllati dagli organismi di polizia, non dagli riparanti dello Stato, dallo stato dallo che sono, sono schedati nei casi di strutture, in, strutture in, come in, questa, il casallario politico centrale, hanno per la prima volta un riferimento, il 1917 e il 1917 della classe operaia la classe operaia ha raccolto il testimone della il borghesia, borghesia. la borghesia aveva lasciato in sospeso dopo so la rivoluzione francese che non l'aveva portata, portata, portata, portata, portata a termine portata perché i diritti del erano del del diritti, diritti, diritti, diritti che si era erano fermati a tutela dei singoli e perché poi la borghesia perché si perché era fermata e non aveva portato avanti lo spirito rivoluzionario che l'aveva animata tra 7 e 800 ora il movimento operaio sembra poter portare la la compimento, la compimento un processo, un processo di affermazione di diritti di, di, inclusione, di diritti, inclusione nella vita di degli di stati della classe, classe operaia, dei movimenti la dei lavoratori operaio, dei e di riconoscimento ora la rivoluzione rivoluzionica ha dimostrato rivoluzione, rivoluzione, che cosa? Che potere si può prendere che la rivoluzione è possibile la presa del palazzo d'inverno la presa del potere è all'ordine del giorno questo è diventato un modello di riferimento del movimento operaio europeo è diventato un un incubo per la classe dirigente, è diventato un incubo per gli stati liberali. I conflitti dell'immediato dopoguerra, quelli che noi normalmente definiamo bidegno rosso, occupazione delle fabbriche, scioperi, le grandi manifestazioni, in un quadro che non riguarda solo l'Italia, ma che riguarda tutta l'Europa, eh, spaventano, sono una vera e propria sono paura delle classi, classi dirigenti. Della classe dirigenti si apre lì lo spazio, spazio di un conflitto, conflitto, di un conflitto politico, politico e sociale, e sociale radicale, radicale, in cui in lo Stato, lo stato, stato, non, stato è neutrale, non è neutrale, è un conflitto in, un cui, conflitto cui, in cui esattamente come nella guerra totale, totale, chi vince, vince, chi tutto, vince tutto, chi vince, perde, perde, chi perde tutto, perde, perde. si sta lottando, si per si per la la lottando per la vita, si, si sta lottando si per il mantenimento del potere o per la presa del potere. Se noi non Abbiamo presente tutto presente questo, questo non capiamo, non capiamo, capiamo, capiamo il, fascismo, il fascismo lo restituiamo no, semplicemente no, a quelle no, immagini no, un car po car car caricaturali che, car che, car che, car che, che vediamo ancora oggi dalla marcia su roma marcia di queste su immagini che sono accelerate sulla per per diversità, per la diversità eh, eh, delle velocità dei eh, rulli eh, di eh, registrazione dell'immagine che quindi fa muovere i soggetti degli anni e in maniera che già in se stessa è un po buffa che ricorda un po le comiche in realtà di comico c'è stato molto poco in quegli anni c'è eh, stato eh, molto, anni poco quel molto poco in quel conflitto il fascismo nasce il fascismo in questo orizzonte. Eh, il, eh, eh, il fascismo è il primo è luogo l'arma bianca di quelli che sono eh, eh, quelli eh, che grandi eh, proprietari i grandi proprietari, proprietari delle pianure Padana i di quelli che sono padana, gli industriali del nord lo pagano, lo finanzano, lo sostengono cercano di convincere i liberali e la componente liberale che l'unica maniera di ristabilire è loro è utilizzare, e i è utilizzare i fascisti in quella guerra, in quella guerra che è una guerra, che è una totale, guerra così totale così come era, com era stata totale la prima guerra, totale mondiale, la guerra mondiale, eh? la guerra mondiale eh? Lo Stato non, non è, è neutrale, lo, lo Stato si schiera, stato si schiera stato perché si difende. Si difende. Perché si difende una struttura di potere, così anche, anche una struttura di classe. Quello è uno quello Stato ed è stato uno Stato, uno stato, stato monoclasse, stato quello, eh, quello della fine quello degli anni della 10 e dell'inizio degli anni 20. I fascisti I attaccano i luoghi in cui i sindacati e i partiti, e partiti eh, socialisti, eh, socialisti e il neonato il partito e comunista, comunista del 21, del 21 si, sono si sono fatti istituzioni, attaccano, attaccano le camere del lavoro, attaccano, attaccano, le giornali, le attaccano i giornali, attaccano i comuni dopo le elezioni amministrative eh, che hanno portato alla guida degli enti locali, i socialisti e i comunisti attaccano le cooperative, La cioè dove in fondo forzando i termini potremmo dire che il movimento operario si è fatto stato, si è fatto istituzione sta affermando la sua sta la forza, forza, forza, sta dando forza. forma sta dando a quello che era stato, principio che era stato un principio associativo, lo sta rendendo un'istituzione e sta dicendo un'altra organizzazione un della organizzazione organizzazione è possibile. Possibile? società è possibile. E quando ci sono questi attacchi, la polizia, polizia i, carabinieri, i carabinieri, stanno a guardare, stanno a guardare. Mai o quasi mai, se, mai, se quasi non si fa in caso, in in intervengono, in in intervengono, in in intervengono a tutelare queste istituzioni attaccate. che vengono attaccate. Quando addirittura li quando quando attaccano, a loro volta i fascisti prendendo a scusa qualche elemento di tutela dell'ordine pubblico. Se c'è una guerra una che è anche una guerra civile, civile nell'immediato prima o dopo guerra, guerra, è una, è una civile guerra civile scatenata, scatenata dallo Stato, stato lo stato, stato, stato, stato, stato si è schierato da una parte e ha reso possibile l'attività la la la del, del fascismo. La la Quest'anno sentiremo parlare molto della marcia su Roma dopo l'estate. Ricordiamoci che la marcia su Roma, la marcia su Roma, che la circondano la città, avviene mentre Mussolini solo a a Milano in con un biglietto ferroviario per, per, per la Svizzera in Tasca, che vi dice che non era così sicuro che le cose sarebbero andate bene per i fascisti, che era pronto a tagliare la corda e mettersi al sicuro, se il Re si avesse deciso, la dichiarazione dello Stato d'emergenza avesse fatto intervenire all'Esserva. Per Cassolini sarebbe scappato. Cosa sarebbe successo? la camicie nere non è dato sapere. È facile presupporre che un esercito organizzato avrebbe probabilmente avuto la meglio in uno scontro con le camicie Così non sarà, così non sarà. Il re, Vittorio Romero III, re, telegrafa, Manu, telegrafa te. a Mussolini a Milano, sono cavaliere Mussolini, venite a Mussolini, Venita, Roma, venite a gli do l'incarico di formare il governo. E, e lì inizia la storia lì del fascismo storia che, fascismo che fa fascismo fa regime. Farà regime. si fa a regime, la storia del fascismo che negli anni 20 costituisce suoi strumenti di intervento, costituisce anche quelli straordinari come tribunali Speciale per la difesa dello Stato, e che nel 1943 ha di nuovo il re, alla fine del percorso. Il che nel, nel 22 ha chiamato, Mussolini, ha chiamato a Roma. Mussolini a Roma, il 25 luglio quando 25 Mussolini si reca al 5 del, del pomeriggio, pomeriggio come faceva sempre da al Quirinale a, a, a riferire sugli affari di Stato, Stato. trova i carabinieri, i carabinieri. Restano, lo arrestano, lo mettono in una ambulanza e lo portano via. Questo non solo vi dice che, che la monarchia aveva mantenuto monarchia una sua autonomia e che strutture dello, dello Stato storicamente fondate nell'affare lo Stato italiano come, storia Italia, come arabini, i carabinieri sono fedeli sono al re, sono fedeli non al regime, re non a regime, almeno nella loro grandissima non maggioranza. Maggioranza. Non maggioranza. Quando sono stati vicini al fascismo lo sono stati perché interesse, nei settori e la classe dirigente, ma vi dice anche che a quel punto si pensa che sia possibile scaricare i fascisti, a partire da Mussolini. Ed è quello che avviene, quello le, che piazze avviene. le piazze d'Italia, i fascisti non, non scendono per rivolta. rivolta, chiedono ma dove no, finito, no, è. Dov è finito il luce, i fascisti, I sembrano, scomparire. I fascisti I scomparire. sembrano scomparire, la polizia, Carmine la polizia, il capo della polizia allora ha paura, è preoccupato, organizza ovunque il presidio di polizia dell'esercito e dei carabinieri per presidiare le piazze, quasi non si vede un fascista in giro, sono pochissimi discorsi. scontri, al 25 luglio dato ma questa liquidazione questo licenziamento in tronco cioè 15 giorni di preavviso che cosa che ci racconta ci racconta sostanzialmente di un rapporto, di un rapporto di comunanza, di vicinanza finché il fascismo è servito, finché il fascismo ha avuto una sua funzione, eh, eh, non c'è stato problema. La monarchia e amplissimi settori delle classi dirigenti, delle classi politiche, delle elite economiche hanno accettato il fascismo anche, anche nei suoi aspetti, a volte un certo po' fastidiosi, un po' caricaturali, i discorsi di Mussolini, quelle facce che oggi magari ci fanno un po' ridere, ma che allora avevano fortemente connotato. Figura del personaggio, figura del personaggio e il 25 luglio ce ne stacchiamo, salviamo e salvabile, l'8 settembre è tutto settembre scritto, è salvabile. È salvabile. È tutto scritto è dentro il 25 luglio, luglio. di notte scappano di notte come i la scappa ladri, l oglio, l oglio, vittorio, la battaglia la da Roma, per andarsi a barcare da Ortona e da Ortona dove prima Brindisi e poi a Bari, fuga nella notte, la fuga nella notte, e la dissoluzione dello Stato, dissoluzione stato, dello stato non stato sarebbe comprensibile se noi non capissimo che tutto questo, già questo giugno. Giugno. Già era disegnato il 25 luglio, dove già c'era una restaurazione, restaurazione delle classi di dirigenti della precedenti con l'esperienza. Le la resistenza è un tentativo di mettere in discussione tutto, tutto questo. questo. La resistenza però, La resistenza, però avviene, avviene all'incirca all all all nella sua fase più compiuta, sua compiuta, più matura, matura della sua elaborazione della politica e della sua attività militare, militare in un terzo del un Paese. Terzo del paese. Il sud è già sud libero, sud, come sapete, o come sapete se... praticamente, praticamente inizia l'avanzata con lo barco creato nel luglio 1943, nel, nel, nel, nel centro, nel centro. passa come una, una fiammata come un fronte di fuoco, presente quei grandi incendi della California che tutti gli anni di estate ci raccontano, la guerra passa con una velocità, è un'avanzata degli alberti di 80 km al giorno, che per un esercito e armate di quella natura, tantissima, tantissima, a giugno si libera Roma. Si libera Roma ad agosto, siamo a Firenze, siamo a Firenze. Siamo a Firenze. la battaglia della Copa che è iniziata il 25 di agosto e il 10 settembre. La resistenza, dunque, La resistenza, dunque, è uno dei pochissimi, pochissimi. tentativi nella storia d'Italia delle poche possibilità di rottura, di un, di, rottura di un equilibrio e di affermazione di una soggettività, di un politica, una soggettività politica diversa e di richiesta di una trasformazione profondità, profondità dello Stato e della società. Dello stato, della società. Che, non che non sarà possibile, non si realizzerà. Non si realizzerà. Poi la resistenza poi lascia la resistenza, tante lascia altre cose, ma la resistenza finisce con l'essere, e questo è uno dei grandi, questo dei grandi paradossi grandi della storia, paradossi della la, la foglia di, fico, la foglia degli di fico, degli fico, fico degli italiani. Ciò che accade tra il 43 e il 1945 sembra cancellare ciò che l'Italia ha fatto. In tutto il periodo precedente, io possiamo cancellare il periodo cioè, 22-43, ci, ci fa dimenticare che l'Italia è il paese in, in guerra paese, in Europa, in Europa, in Europa, in Europa il, periodo, in Europa, il periodo, più più lungo, periodo più lungo di tutti i paesi europei, perché l'Italia è in guerra dal 1935 al 1945, facciamo la guerra d'affari, facciamo la, la guerra la coloniale che uno Stato europeo abbia mai fatto, con un impegno di uomini e mezzi che supera ciò che hanno fatto i villeggi francesi nella loro guerre coloniale d'accordo di spedizione nella guerra, guerra civile, civile, spagnola. Guerra in in la spagnola. civile poi spagnola, poi facciamo l'impresa dall'Albania, poi dal ci mutiamo nella seconda guerra mondiale, mondiale con l'attacco alla Francia e con la maniera un Francia po' misera, alla vigilia della caduta dei francesi grazie all'intervento tedesco. L'Italia ha una, una responsabilità gravissima un nel gravissima portare l'Europa in, in, in guerra, che è pari a quella, dei nazisti, nazisti. A quella dei nazisti, non è da meno. L'Italia è, me, no. fascista, è, è fascista, ovunque ha portato la sua guerra, ha portato, portato forme di violenza, e di distruzione, di di che, che, che sono, simili sono simili a quelle tedesche. A quelle tedesche. I tedeschi in Jugoslavia nel che qualcuno dovranno, dobbiamo frenare gli italiani perché ammazzano troppo. Ma noi ricordiamo solo noi ricordiamo quello che fanno i tedeschi in solo Italia tra il 43 e il 1945. La resistenza, dicevo, un grande, è un grande paradosso perché lei si è svitata nel Medio dopoguerra dopo 40, guerra, 40, la classe di gente democratica un 40, po' come una foglia 40, di Fico, 40, omesso 40, 40, 40, ha omesso la storia del fascismo. Ancora oggi in Italia noi non abbiamo i fatto conti con la storia del fascismo, dove è nato, quali sono i grandi elementi che lo hanno reso possibile, che cosa ha rappresentato come forma di modernizzazione autoritaria delle masse. Come ah, ha fatto il fascismo di fatto italiano a diventare, diventare, diventare un, un, modello un modello politico mondiale, mondiale. per cui il fascismo, il fascismo, non il fascismo storico, il fascismo Italia, storico Italia 42 22-43, ma il fascismo come modello fascismo politico, politico è diventato un modello per cui ancora, modello ancora oggi c'è il fascismo nel mondo perché sappiamo i regimi dell'America Latina e via discorrendo in cui quello è diventato un modello di tutto questo. I storici hanno studiato, hanno studiato molto, ma possiamo forse dire che a livello di paesi. Abbiamo, abbiamo fatto, conti paese, con abbiamo fatto i conti con tutto questo no non possiamo non dire conviene. neanche, neanche, neanche ne nei ne momenti più alti alla allora allora nostra, allora nostra democrazia questo è stato possibile, è stato possibile. E il casalario politico e il centrale, centrale, centrale dopo la fine della guerra, fine della guerra, eh? della guerra che viene dichiarato chiuso e avanti, continuerà a schierare e si scherate e chi si gli uomini della sinistra gli antifascisti che ancora operano nella società e tutti coloro che possono essere Sovversivi. E poi, i dello Stato continueranno nella schieratura almeno fino, fino, agli fino agli anni 70. E ci è stato raccontato, è stato qualche, raccontato anno stato, fa, qualche anno fa che i fascicoli delle schierature sono stati bruciati. Sono stati bruciati. Non sappiamo, non quanto, sappiamo questo non vero, quanto questo sia vero. Si vero. Per noi storici, un drama, storici che è un dramma, per noi questi anni di distanza sono delle grandi, grandi fonti, fonti per sapere e per, per, studiare, per, studiare, per eh? studiare. Ma quello Stato, quello, è quella struttura, è quella, è quella continuità è una continuità, eh? è una continuità, è una continuità che arriva almeno fino agli anni, anni 70, del anni Novecento. Per questo vi dicevo, qui abbiamo la storia del fascismo, ma, storia storia fascisti, fascisti, ma abbiamo una storia che è, storia che è una storia una storia storia la storia d'Italia, Italia, la storia, un secolo, storia di un secolo, perché gli uomini che si sono formati durante il fascismo, saranno coloro che a grandissime che linee, governeranno l'Italia, sto parlando di prefetti, sto parlando di uomini degli apparati, dei servizi segreti, degli apparati amministrativi, dei carabinieri, dei carabinieri che restano, almeno fino al passaggio tra i 60 e i 70, e opereranno con gli stessi si, si stanno all'interno di, di un regime democratico, che è la vera grande dottura che, la, ruotura ruotura che ruotura la resistenza ha reso, reso possibile. L'affermazione la della democrazia, la Costituzione, che è stato il più grande presidio, presidio, presidio, la più grande risorsa della democrazia italiana fino ad oggi. Continua ad esserlo e non a caso periodicamente viene rimessa sotto attacco. Non sarà un caso. Non sarà un caso. Allora, teniamo presente tutto questo, perché qui noi troppo spesso quando parliamo di, parliamo di storia abbiamo l'idea che parliamo di, di cose, cose un po' vecchie, di cose un po' muffite, di cose consegnate al, passato di cose, consegnate al passato, passato, di cose per gente che ha la passione, ha la passione del passato, del passato eh, e, per di per guardare, per e di guardare come se fosse un album per di famiglia del come, come, come, come eravamo tutto questo, tutto è, anche questo vero. è anche vero ma guardate bene, la storia di cui stiamo parlando, compresa questa in realtà è la storia ancora di tutti noi, è la storia di ciò che ci ha portato. Cioè, fin qua. Fin qua. Ci, parla, ci parla anche dell'oggi dell non perché le cose si ripetano uguali non, perché, quali, quali, non, perché, la non insegna, perché la storia insegna perché la storia insegna, non insegna, insegna se insegnasse forse se certi se problemi ancora non li avremmo la storia non insegna pure come si diceva la storia insegna ma non a scolari ma perché il processo storico le dinamiche che si mettono in, moto. Si mettono in moto, la no. dialettica delle la forze dialettica che è alla base è del processo storico, la, la dialettica è, del eh? è una dialettica, è che, una non dialettica non che non, interrompe non interrompe mai, si interviene per mai, che si continua sempre, che si ripropone nuovi modi, ma che si ripropone modi che hanno sempre un aggancio con ciò che è accaduto, che riprende il rilancio delle modalità di quella di quella di tutto questo noi dobbiamo essere consapevoli. consapevoli, e questa non solo è la storia, è italiana, una, storia italiana, ma vi ripeto la storia europea, è adesso qui ho parlato troppo, e non entrerò anche in questo, dirò solo, se voi leggete queste le biografie, le le le le le biografie, le biografie, così come le altre le di biografie non pistoiese, che sono ricavabili dagli archivi del Castellario Politico Centrale, avete la storia di persone che che sono mobilitate, formate hanno combattuto, combattuto il fascismo in Italia, fascismo ma che poi in sono andati in, Francia, in Francia, Francia di molti che sono andati a combattere, combattere in Spagna perché, in Spagna perché Spagna sentivano che la Spagna era, roba loro, Spagna era roba loro perché in Spagna si combatteva una guerra, guerra che era, guerra guerra era, guerra era la guerra di tutti, contro il fascismo quindi qui ci sta di anche la storia dell'Europa dell'Europa democratica e dopo questo non dimentichiamo non mai, che oggi siamo di fronte a dei problemi, dei problemi problemi di largissima portata, portata che non possono trarre non degli possono insegnamenti, trarre insegnamenti dal passato nella forma automatica, della, automatica riproposizione. della riproposizione ma che? ma che la ricostruzione di ciò ricostruzione che, è ricostruzione che è accaduto nel, ciò passato, ciò accaduto nel passato, passato delle vite degli delle individui vite della degli mobilitazione, mobilitazione. Ci, ricordano ci ricordano che la, ricordano che la democrazia è stata una posizione, una posizione molto tormentata molto, molto difficile molto in tutta la storia europea e particolarmente nella storia italiana che spesso sembra. Grazie a tutti. democrazia, e che, però quella, e che però quella democrazia non si può mai dare scopo, per acquisita crisi volta per sempre, perché la storia non va storia avanti, avanti secondo il processo lineare, la, la storia fa dei salti, che salti, purtroppo, salti. Purtroppo, e quindi vediamo bene e ricordiamo che stiamo stia attenti perché, stia perché attenti. queste cose che vediamo cose che ci pongono ancora ci degli interrogativi che possono avere un gioco di specchio di riflesso, i grandi problemi di fronte ai quali noi siamo morti. Scusatemi, ho parlato un troppo. Io ringrazio Luca non mancano le suggestioni a partire da questi No, La parola per l'ultimo intervento a Federico Creatini, Federico, come dicevo prima, ha curato la mostra, che è lui che ha reperito queste schede, ha sempre i materiali, ha scritto le voci biografiche a lui. Grazie Stefano. grazie Stefano, ringrazio Stiro, tutti i presenti. Ringrazio, tutti presenti. Ringrazio, ringrazio Andrea per gli interventi ricchi e utili anche per, per fornire un quadro programmato alla questione. questione. Alla questione. Grazie, ringrazio grazie, Matteo Grasso e l'Istituto Storico di Pistoia per l'opportunità e per questo lavoro che abbiamo iniziato pre-pandemia in gennaio 2020 e che ha dovuto fare i conti con le difficoltà, ovviamente secondarie rispetto il resto della pandemia per il recupero dei fascicoli. 1461, 1461 i pistollesi schiedati nel casellario dati, politico, centrale, politico centrale abbiamo dovuto diciamo, per necessità, diciamo, gioco forza operare una scrematura, operare una che, scrematura che, si che si è concentrata su alcune, diciamo, alcune categorie, diciamo, categorie che, abbiamo che abbiamo ritenuto prioritarie tra cui la componente femminile, femminile scredata nel, nel caso dell'aeropolitico centrale, centrale coloro centrale, che coloro scelgono di partire volontari per combattere nelle in brigate internazionali, internazionali della guerra civile, della civile, della civile e spagnola e poi i denunciati poi al tribunale del speciale per la difesa dello stessa una volta raccolte queste tre categorie abbiamo espanso e siamo arrivati a recuperare più di 600 fascicoli e quindi una quota significativa che ci ha permesso di operare una prima riflessione che tipo di riflessione abbiamo cercato di, eh, operare, di eh, operare, interrogare un po' interrogare questi fascicoli, po', al là, cercare al di là della ricostruzione, la ricostruzione eh, biografica, eh, di, biografica di, eh, di sollevare di delle sollevare questioni. Personalmente mi ero avvicinato a questo tipo di, tipo di lavoro proprio con Andrea con perché il di Lucca aveva Luca curato il dizionario biografico degli antifascisti lucchesi, Andrea e Luca e era stato quello il mio battesimo con le carte del casellario politico. centrale. Sono delle carte complesse perché come si diceva Luca, come ci diceva Luch, eh, andrea, eh, andrea, presentano una, presentano, lezione, una lettura degli andrea. stessi schedati che è la lettura che, la lettura che fornisce lo, che fornisce lo, lo Stato che forniscono le e questure e le prefetture, prefetture. anzi, sarebbe ancora anzi, forse, più interessante, forse, forse interessante più interessante andare a vedere quelli che, che in sono i fascicoli, fascicoli, fascicoli raccolti dalle questure raccolti dalle locali, locali questure perché non tutto quello che proveniva raccolto dalle questure finiva a Roma abbiamo lavorato sui fascicoli del Casario politico centrale, appunto, conservati all'archivio centrale dello Stato dello stesso volentieri le descrizioni le descrizioni le, diciamo queste scritture che venivano ammazzate dei subversivi e poi antifascisti, fascisti erano una descrizione, erano una denigratoria, quindi sono delle carte che sono eccezionali di tanto materiale che mancano, ma che devono mancano, essere mancano, anche interpretate, mancano, analizzate, mancano, interrogate in un certo modo e deve essere ovviamente come richiede anche il mistero dello storico operata una lettura emetica del materiale per cercare anche di sollevare e di estrapolare qualcosa che direttamente non ci viene detto dalla documentazione. Sono carte però importantissime, sono carte importantissime, perché importantissime perché danno anche voce piastice, danno anche voce attraverso paradossalmente, paradossalmente le carte raccolte dal regime da tutta quella componente, popolare, che altrimenti non avrebbe attimite, di fatto le non, non avrebbe lasciato traccia. Santo Massimo aveva scritto anni fa un bel saggio sull'antifascismo popolare che recuperava nella sua parte inclinativa un passaggio del libro sul fascismo a Firenze di Marco Palla, e Marco Palla in quel passaggio, in quel passaggio, sottolineava l'importanza di questo queste fonti, di questo, di questo tipo di fonti, fonti di fonti, per cercare di dar voce di a di tutta di quella componente, componente, componente che altrimenti sarebbe rimasta, rimasta sommersa, ma che, come, come ci hanno detto Andrea e Luca, Andrea Giutacca aveva già un ruolo attivo di grandissima attivo, importanza sia sul piano individuale sia sul piano associazionistico associazionistico. Ed è quello che emerge questi vercicoli, come vedete anche dalla selezione dei documenti che abbiamo scelto di inserire nei pannelli non ci sono soltanto diciamo, descrizioni biografiche superate. Dalla polizia, dalla polizia fascista, fascista. Ma, eh, ci fascista. ma ci sono lettere anche che lettere che scrivono alle le famiglie. Le famiglie ci sono, ci sono anche ritagli di giornale tagli, eh, caricature eh, che, eh, cibre, che fanno eh, parte anche della stampa clandestina che girava negli ambienti antifascisti, antifascisti, antifascisti che vengono, vengono e sistematicamente spesso, spesso intercettate spesso non tutto era, era intercettato ovviamente riusciva ad essere intercettato e non tutti venivano per essere schedati quindi non è che tutto l'antifascismo in questo caso nel caso specifico della mostra si concentra nel caso della polizia Centrale, anzi, però, central, part, part, part, una parte significativa. Part, e certo. ci aiutano e ci so comunque co queste schede, queste lettere, questo le let, materiale, questo raccolto materiale, a per costruire sia dei percorsi ideografici che delle vere e proprie reti all'interno del quale intenti fascisti si mossero. È anche difficile categorizzare queste componenti perché c'è anche un po' di confusione. passatemi il termine banale sistema di schedatura. Inizialmente lo dice Andrea, per esempio, nella sua introduzione al dizionario studiante Fascisti, lucchesi, la maggior parte la prevalenza la parte è riconoscibile all'anarchismo e, all e quindi la maggior parte viene spiegata come anarchica progressivamente. Anarchico, soprattutto ovviamente, soprattutto dopo la nascita del partito comunista d'Italia, la, dita la, la prevalenza fa riferimento, riferimento come schedatura sia al termine termine generico che comunista. Sono la maggior parte, anche nel caso di questo X, un caso in cui diciamo può essere anche analizzata e letta una sovrapposizione tra antifascismo e comunismo che non hanno per forza. Di una sovrapposizione di suonere, automatica, in ma nel caso del Pistoriese si trovarono spunti forze come vedete anche un, un, un po' da questa selezione, che non ha tenuto conto ha tenuto tanto con una con di un'eterogeneità geografica all'interno un dell della provincia, una predominanza della Val ma in casi specifici, anche per dimostrare e testimoniare la diversità dell'impegno antifascista, la particolarità e poi abbiamo dato soprattutto spazio alla componente femminile, però nella maggior parte dei casi, furono i soggetti che si associarono al partito comunista. Da parte eh, eh, Quindi, come abbiamo suddiviso, com è questa, suddiviso questa mostra? Abbiamo cercato mostra? anche di analizzare, analizzare dei casi dei eh, specifici. Ad esempio, vi trovate il fascicolo, il fascicolo di Michele eh, Della Maggiore. Della Maggiore Michele, Michele, Michele Della Maggiore è stato il, il primo, è stato il condannato, primo a morte, condannato, condannato a morte e fucilato dal Tribunale fu speciale, per speciale per la Difesa dello Stato in Italia. Fu ucciso il 19 ottobre 1928. Fucilato, e addirittura il processo fu tenuto a Lucca, dove fu spostato il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato quasi come simbolo, diciamo di forza, sì, diciamo, di motivi co coercitivo, di co co circostanza. Candrea della Maggiore mag eh, er era stata accusata di aver ucciso un fascista durante rap la rappresaglia che eh, nasceva sullo sfondo eh, di violenze, di reperate a livello cittadino che diciamo che dai primi anni venti avevano fortemente colpito l'intero contesto pistoiese. Questo ricostruito ad esempio anche Stefano Bartolini nei suoi studi. Oppure ci sono anche casi di detettivi. prima ci parlava della difficoltà di rintracciare tracciare con ente femminile è vero sono crocina, soltanto 41 le, le, le donne e la, 40, scelta, le donne, la maggior parte dei casi la alla fine di quei fascicoli compare il timbro cosiddetto radiata. radiata che vuol dire che vuol dire si, si, interrompono, si interrompono le ricerche non si segue in se realtà ci sono delle figure che hanno avuto un grande impatto voi vedete Giulia Falli Giulia Falli viene seguita principalmente per un motivo lei di musulmano è della compagnia di Fulvio di Fulvio Zamponi è stato un importante dirigente del partito comunista che nel secondo dopoguerra secondo fu, fu anche adirizzo, chiamato anche a diritto del lucchese del, del, del, del, del, del, del partito, del partito, del, del, del partito comunista. comunista quindi una federazione che al tempo era molto debole e aveva, questo denotava anche una grande considerazione in realtà nel suo canzone come organizzatore anche di un uomo che era riuscito a formarsi in una certa rete e capace di portare delle competenze specifiche sul territorio complesso dove anche a livello di inizialteria non c'era poco niente se non la Versilia era una zona la lucchese animata da piccola e media proprietà, quindi era anche complesso, radicale. prezzo. Zamponi, ma è chiamato Zamponi dopo la guerra. Ma durante il fascismo, il è una figura che il regina e prova a pedinarla anche attraverso la cambio In realtà, però, in realtà il fascicolo della Faghi è molto interessante perché al di là di questa subordinazione alla figura di Zamponi emerge il ruolo di una figura fortemente attiva in prima persona, anche nella scheda biografica Stella Edo Quadra, che l'ha già descritta come una animazione, Animatrice, ah, animatrice delle leghe rosse delle leghe Rose, di rosso è una, una, una che partecipa interviene durante il dibattito nella rete non è semplicemente la compagna, delle, 풀ipi, tre, la compagna dei zamponi ma è una che organizza si muove e si esce a tenere le fila organizzative nella Francia qui aveva provato una appunto come dicevano Luca Andrea delle reti più battute dall'antifascismo ma lì si organizza poi ci sono anche altri esempi, scusate se faccio questa esempio come quella di assunta Vocaccini che non partecipa Attivamente la rete antifascista. So. Ma un dopo vari depistaggi, anche quella del depistaggio che, che, che si usa per sfuggire a controllo, controllo della polizia politica emerge come eh, un tramite è, è, è, è, è, è. un tramite volontari, di partiti per la guerra civile spagnola e dei propri familiari fatti quasi da tramite quasi distruttive, e ci sono poi anche altri esempi. Per esempio, abbandonando il contesto per darne anche un'idea dello spazio all'interno del quale si muove questa rete coercitiva di come i troll, che Riuscì veramente riuscì ad arrivare alla polizia politica fascista in ogni polizia, angolo, fascista, del, pianeta, ogni angolo del pianeta? Eh, abbiamo Teresa Giacomelli che Giacomelli, eh, si eh, rifugiò eh, in Sud America. Lì si Sud America, prese eh, parte, eh, anzi, eh, si formò, anzi, si formò antifascista, antifascista eh, eh, argentina. Eh, argentina eh, e, eh, e a un eh, certo punto le relazioni sul suo conto si interrompono nel 1939. Ma fino a quel momento emerge un quadro di una donna fortemente attiva nella dimensione comunista locale, nella rete comunista locale e che mantiene in un costante con la Tigre propria te terra eh, di origine dove fondamentalmente si intrecciano anche le stampo e non soltanto lettere meramente formative sulla condizione. condizione guardandola da un punto di, di vista geografico la questione assume dei contorni molto interessanti soprattutto per la distribuzione degli schierati sapete che tempo cambia con il 28 quando si definiscono i confini amministrativi e da val di Nevole arriva, arriva nella provincia arriva, di Piscoia proprio la di valdinevole di che... che... che... nel quale si concentra non il maggior il numero di eh, schedati sono ad esempio 172 a Pescia 172 a Pescia 1 a Lanciano sono le tre quantità quantità realtà di schedati la nostra domanda in quest'ottica è cercare di capire se queste schedature sono nate prevalentemente da motivazioni di carattere politico o se come diceva Andrea analizzando una lente di antifascismo di eh, queste realtà, eh, quante come emerga, attività, ad esempio, il dibattito nel sovversivismo, nella conflittualità e nella protesta, protesta, protesta, protesta contro le politiche del regime di questione delle delle occupazionale economica, ed economica? Ed ad, economica. Esempio, ad esempio, parlavo io, prima con Stefano, io, prima potrebbe, potrebbe essere interessante potrebbe valutare da la provenienza: la provenienza. Andrebbe, queste sono queste questioni, questioni che la ricerca si preoccuperà di analizzare eh, e scavare più a fondo, portandola avanti della componente che si occupava, ad esempio, della questione. Oh, della di da da da da da che è una componente un di magari secondaria però che in quegli anni vive una forte crisi, crisi a livello produttivo crisi, e sarebbe anche interessante valutare se c'è una correlazione tra quelle difficoltà produttive e progettative di rivendicazione è interessante notare quanto questo tipo di antifascismo fosse spontaneo quanto incanalato e coordinato con delle reti specifiche, perché specifici si può anche far presente come soprattutto l'omicidio Matteo, che dopo lo parlo delle leggi fascistissime e la messa fuori leggi di ogni altro tipo di partito anche quelle componenti, anche che, componenti che magari avevano maturato, maturato un percorso, un percorso politico, di carattere politico, per politico, per politico antisocialista, antisocialista, antisocialista potessero diventare anche terreno di proselitismo per la stessa rete antifascista soprattutto dal punto di vista del partito comunista d'Italia, questo in Toscana avviene anche in Fiorentino per esempio e sono degli aspetti che meritano certamente di essere indagati delle categorie, tra tra le delle categorie fra le politiche assenti di cui servirebbe un percorso, percorso molto complesso, è quella dei cattolici. Ci sono ogni tanto dei parci che vengono ospedati nel candidato politico centrale, ma è ma ma una componente tendenzialmente assente fra gli schedati. Qui sarebbe interessante capire e valutare meglio nel valutare politicale anche l'evoluzione di questo aspetto, considerando anche il buon risultato, buon risultata popolari che avevano ottenuto nel 19 alle elezioni di Pistoia, ma quella vicenda per esempio di posizioni più complessi che qui non abbiamo nel tempo o no, nel, no. no, no, nel modo di approfondire eh, dettagliatamente eh, dettagliatamente eh. E... C'è un picco massimo un picco di sfumature di che si tocca nel 1937, 1937 all'interno per fornire dei dati, dei dati, dei dati dei eh, spiccioli. La prevalenza degli dati di storia come vedete in Castelli, nel, castello, scusate, nel scusate, pannello sul fascismo popolare è preferibile e riconoscibile per me è data come componente comunista. Ecco, noi cosa ci preoccupiamo? Ci preoccuperemo di fare adesso? Ci preoccuperemo di dopo questa mossa che è il primo passo. So, tipo, di un passo, progetto, recuperare definitivamente l'intero materiale intero a disposizione e iniziare a porci iniziale, degli interrogativi di vario di, tipo di, di per, vario per vario cercare di, di interrogare questa documentazione di, che, per per forza forza che per forza, forza di cose dovrà essere integrata anche, anche, con, altra. anche esempio, con altra, Ad esempio, questo è stato è, un suggerimento è che Andrea aveva dato prima di iniziare ad questa ricerca e di fatto si è rivelato molto interessante: le carte della polizia politica, la distinzione dei processi di coloro che finirono sotto il Tribunale scala della difesa dello Stato, stato, di stato di lascia emergere informazioni aggiuntive che possono aiutare che a completare, a problematizzare il quadro di pazze decisamente eh, complesso, complesso. Quindi, ora non so, quindi, sono le quattro, sono le 4, credo, non so Stefano, credo che non so Stefano Va bene, quindi questa, bene. Sarà, diciamo, questa sarà la prospettiva, la, la su, prospettiva cui si su cui si incentrerà, eh, eh, si incentrerà, eh, eh, si incentrerà il eh, lavoro. Io in realtà eh, volevo, volevo solo presentarvi solo questo, questo, questo rapido, quadro, quadro, rapido quadro che si, si, si e si, si, in si inserisce su quanto Andrea e Luca hanno detto, e soprattutto volevo giustificare un po' e motivare il perché di queste scelte. Troviamo ad esempio due antifascisti ispedesi che partecipano attivamente nella guerra civile spagnola. Ma è interessante anche il interessante modo in cui questo, questo eh, avviene, perché come diceva avviere, Luca, avviere, come diceva non c'è soltanto, soltanto nella nelle varie componenti migratorie varie che possono essere, c'erano anche componenti migratorie occupazionali, è stato uscito un saggio di Enrico Vestazio nel 2003 su moderni di fare storia che aveva proposto una prima analisi della questione del casello politico centrale dei distruttori, fa un'analisi e sottolinea anche quanto sarebbe necessario analizzare in correlazione all'immigrazione occupazionale in caso di popolazione che la provincia di Pistoia vive, vive tra il 31 e il 35. Non so che tipo di incidenza so possa avere in questo, in questo caso la migrazione la politica occupazionale, però è interessante notare la la realtà come in realtà come nella rete della, della migrazione rete politica molti degli antifascisti pistoesti come diceva lui si formarono, si formarono si la rete, rete estera. Rete, vedete rete per estera. esempio il caso di Aladino Quiriconi, Aladino Quiriconi è ad esempio un personaggio che riesce poi una volta fatto. Ad ottenere un ruolo Francia, crescente scende nella propria confezione, la rete antifascista del partito interviene anche all'interno di contesti non, banali, non banali si parla comunque di persone che provengono da, da, che provengono da componenti da, che che occupazionali, guardate, sono molto interessanti, perché sono tutti lavori che vanno dall'operaio allo stato, la principale componente è quella braccia quantire, in realtà la predominanza degli gli è riconducibile le conducibili al mondo agrario, questo non è scarico, ma questo da un certo punto di vista, nonostante la presenza soprattutto in montagna, di attività, di, di, di carattere industriale significativi, pensate alla società metallurgica italiana, è interessante notarlo è interessante perché, interessante notarlo perché sarà proprio anche poi la, la componente mezzadrile, soprattutto agricola, che nel secondo dopoguerra si complementerà e animerà per locale, le spinte capitali più importanti, specialmente la componente mezzadrile. Però da quel tipo di provenienza si partecipa a un percorso formativo che di fatto poi aiuterà e sarà riportato anche nell'esperienza dell'antifascismo Resistenziale. resistenziale una foto indicativa di come diceva Andrea non è dicevo, una correlazione è una assolutamente diretta anzi in, in molti in casi, in casi in non c'è tipo di, di, di, di, di, di, di, di, di correlazione però il correlazione messo al fascicolo di Sisvano Fedi inserito il secondo pannello che comunque era stato schedato dal casello politico centrale noi conosciamo l'importanza della figura nella resistenza nella quindi questo progetto, questo progetto si può ancora in interaperto, è aperto, è un è campo di studi in campo cui, di studi eh, in cui eh, si deve muovere ovviamente alle monole di, di, di piedi, la storiografia ha già, già, già, già fornito una notevole mole di contributi il casato politico, politico centrale, nel caso in specifico Pistoiesi, possiamo dunque muoverci in questa direzione, queste molteplici direzioni, che ho in certi caso rapidamente indicare, magari avanzando anche la presenza di altri studi, anche nel caso regionale un'ultima parte come dicevo Luca, come dicevo, una linea eh, comparativa interessante interessa per capire e andare qui, ancora più a fondo a questo fenomeno che questo affondo, mi sembra di estremo in estreme perché sul in grado di toccare come diceva, come diceva Luca una pagina, una, pagina una pagina importante sia della, importante, della componente della popolare, della partecipazione popolare ma soprattutto del movimento, soprattutto del operaio. Io vi ringrazio e spero che la mossa sia stata di vostro di Bene, no, io ringrazio tutti i nostri velastori, vogliamo liberare la sala, quindi non ci sia tempo di fare sì, il dibattito, ma massimo il soltamente, soltamente, se qualcuno ha una, una domanda rapidissima, una domanda rapidissima. rapidissima. altrimenti vi ringrazio, vi ringrazio per aver partecipato, e vi do appuntamento la sera con la scena a Buggiani, oppure domani sera con lo spettacolo e la ciao alla fortezza a Santa Barbara.